Dunque Oggi nel, nostro, nel Consiglio Comunale mh, siamo presenti quasi esclusivamente con il nostro argomento presentato da noi in merito agli spazi sociali. Abbiamo ritenuto utile presentare questo argomento eh, in seguito a varie ripetute eh, occupazioni eh, avvenute in città. Eh, risale l'argomento a eh, 4-5 mesi fa. Eh, in concomitanza con questo argomento i nostri parlamentari hanno ottenuto all'interno diciamo, del decreto del decreto del fare, mi sembra, un emendamento che riguardava l'utilizzo delle caserme per usi sociali. Sulla scia di, questo, di questa vittoria ottenuta a Roma abbiamo rielaborato il nostro argomento inserendo gli standard urbanistici. Gli standard urbanistici appartengono a una legge degli anni sessanta eh, in, all'interno del, della quale eh, si eh, andava a, eh, a ridisegnare la città come una città eh, eh, vissuta con un tessuto sociale eh, pregno di spazi anche sociali. All'interno di ogni quartiere doveva essere presente eh, una scuola, degli uffici, la piazza, i servizi e anche il centro sociale. Noi riteniamo che Pisa eh, sia particolarmente carente di spazi sociali e eh, l'espressione delle occupazioni ne sono un. un una, una chiara ed evidente eh, risposta. Ora, non, non, sto qua, non stiamo a entrare nel merito se esse siano o meno mh, da sposare. Eh, certo è che sono una dimostrazione di quello che è eh, la carenza e l'offerta che fa l'amministrazione. Andando a analizzare nello specifico, questa amministrazione ha eh, una serie di risposte, dà una serie di risposte a quello che noi abbiamo chiamato L'associazionismo elettorale, cioè rispondono agli spazi eh, presenti in città soltanto le associazioni che sono elettoralmente o politicamente affini alla maggioranza. Se eh, io, non voglia, io non rispondo ad esigenze eh, collaterali alla maggioranza non riesco a ottenere uno spazio sociale. Noi abbiamo pensato a tutta una serie di persone che vogliono ritrovarsi eh, per svariati motivi, dalla persona che nel quartiere vuole. Vuole fare un corso di fotografia all'anziano che vuole ritrovarsi per fare un corso, che ne so, una, di, di, di, di, di carte non trovano lo spazio necessario per espletare le loro funzioni e fare eh, appunto rete sociale. Quindi eh, abbiamo presentato questo argomento all'interno del quale presenteremo un ordine del giorno dove è presente questa denuncia di eh, utilizzo di spazi esclusivamente per fini elettorali dove chiederemo una trasparenza, una rotazione una maggiore equità rispetto all'associazionismo e chiediamo che ci si svincoli da queste logiche di affiliazione politica perché riteniamo che non occorra avere santi in paradiso per poter effettuare quello che è dettato dalla, dalla legge appunto dalla 1666 del 68.